Purtroppo ormai la domenica è la giornata dei DPCM ed è la giornata in cui anche come, come UISP ma come mondo della promozione sportiva ci troviamo ecco, a fare i conti con i provvedimenti, a leggerli e a prendere posizioni nette. Noi crediamo ieri di averne presa assunta una molto netta, molto chiara. Eh, no, non ci stiamo, abbiamo detto ieri come UISP nazionale, come presidenza nazionale, un appello... E considerazioni che sono state colte da tutto il mondo dei media eh, locali e nazionale, eh, perché abbiamo detto: crediamo una cosa chiara. Ecco, lo abbiamo sottolineato ancora una volta: dall'inizio di questa tremenda emergenza. Siamo sempre stati, diciamo, sul filo, ecco, molto sottile, tra ovviamente responsabilità assoluta verso il bene primario della salute dei cittadini, il nostro dovere di rappresentanza verso un movimento che, lo ricordiamo ancora una volta, rappresenta qualcosa come oltre un milione trecentomila tesserati in tutta Italia, 55.000 solo che per restare nella nostra eh, Liguria quasi mille associazioni e società sportive, tra cui tanti soggetti gestori di impianti, di centri sportivi, di palestre, di piscine. Noi ieri abbiamo appunto lanciato questo grido veramente che ormai è un grido di allarme, no? non ci stiamo alle a cosa? All incongruenze eh, che questo DPCM ha messo in luce rispetto ai diversi comparti ecco, che interessano le misure del provvedimento stesso. Lo abbiamo detto, non può essere lo sport ancora una volta a pagare le conseguenze di queste di queste scelte, nei mesi l'abbiamo detto tante volte, lo abbiamo detto tante volte tantissime volte dai, dagli schermi proprio di, eh, e dai microfoni di primo canale, quindi grazie ancora per il vostro grande lavoro per dare voce a tutti i comparti veramente senza alcuna discriminazione e disparità, lo abbiamo detto, lo sport non è più come poteva essere fino a un po' di anni fa, eh, tempo libero, non è solo come dire, una cosa superflua da eliminare in un momento come, come questo, anzi lo sport è prevenzione lo sport è promozione della salute quindi lo sport è un bene imprescindibile proprio delle politiche pubbliche ma è altrettanto economia È economia sociale è impresa sociale in tante situazioni è anche impresa quindi si va anche oltre quella che è un po' la, il nostro mondo, la nostra filiera del privato sociale, del non profit ci sono anche vere e proprie imprese quindi imprenditori che hanno investito e in queste settimane, in questi mesi hanno investito molto, imprenditori associazioni, società sportive dilettantistiche, mondo del volontariato e crediamo ecco, che questo stop, dopo come hai appunto correttamente e bene sottolineato in apertura, dopo neanche una settimana da quelle dichiarazioni del eh, Premier, eh, c'è un mondo ecco, che non va, noi diciamo, considerato marginale, pensiamo che sia un'attività importante, poi potremmo aggiungere tante altre considerazioni, soprattutto sulla sicurezza non solo dei nostri ambienti dei luoghi dove praticare sport siano essi all'aperto o al chiuso ma anche proprio come luoghi sicuri pensiamo soprattutto ai nostri ragazzi che in questo momento con una didattica a distanza scuola no, no, ovviamente non gli è proibito uscire e quindi probabilmente ecco, si incontreranno faranno, rischieranno ecco, di fare assembramenti magari in luoghi che non sono luoghi controllati come i luoghi dello sport. Potremmo ricordare ma mi fermo qua Luca ovviamente anche tutto il grande lavoro di aderenza ai protocolli rigidi, cioè, io in questo momento posso come dire, andare ancora a fruire di luoghi pubblici, anche di istituzionali, e entrare tranquillamente, magari nessuno mi misura la temperatura... E, e, e altro quando sappiamo che dal primo momento invece entrare in una palestra, entrare in un centro sportivo, entrare, e noi lo sai come Wisp ci abbiamo provato, entrare su un campo sportivo per eh, andare a giocare una partita di calcio del lavoratore, attività che ovviamente abbiamo sospeso, in questo caso il calcio 11 storico del Wisp di Genova, avremmo seguito e seguivamo protocolli molto molto rigidi che forse non hanno eguali nessun'altra attività o quasi. E buongiorno. Eh... Ti chiedevo la, il ministro, il ministro Spadafora, secondo te, eh, poteva essere un utile interlocutore, eh, fondamentale per far capire le esigenze dello sport al Premier Conte? Ma eh, ciao Enrico, nuovamente eh, grazie di questo spunto importante. Ma noi nei mesi lo abbiamo come dire detto più volte, siamo sempre stati molto attenti e eh, con un'interlocuzione molto anche fitta in questo caso diciamo. Eh, dal, dall'osservatorio del Visto Nazionale per il mio ruolo di vicepresidente nazionale accanto al presidente Vincenzo Manco e, Ministro, dobbiamo dire, è sempre stato un interlocutore molto attento dobbiamo sicuramente alla sua azione di governo se anche nei mesi precedenti sono arrivati dei primi segnali tangibili di sostegno, eh, sappiamo che probabilmente, anzi togliamo pure probabilmente, se non fosse stata per l'azione del Ministro Spadafora lo sport sarebbe già stato chiuso da una, eh, da una settimana sappiamo ovviamente le mediazioni raggiunte col Ministro della Salute, col Comitato Tecnico eh, Scientifico, quindi sicuramente grande attenzione, questo spunto mi dà modo ecco, ehm, di sottolineare un altro aspetto importante, che è quello ovviamente delle misure economiche che ci aspettiamo dal, eh, dal governo, lo sappiamo, lo diciamo ancora una volta, è un momento molto particolare, complesso, sappiamo che il tema delle risorse come dire, è, molto, è molto difficile da, da affrontare, però lo abbiamo detto, come dire, pacatamente, ecco, nei mesi fermamente ma pacatamente nei mesi scorsi il nostro mondo ha bisogno ora di contributi a fondo perduto restando appunto al, al ministro Spadafor nella giornata di ieri sia attraverso il suo profilo Facebook ufficiale sia attraverso anche diciamo ehm, sue presenze anche su eh, diciamo appuntamenti televisivi nazionali ha annunciato che oggi il Consiglio dei Ministri varerà già un primo pacchetto di eh, sostegni, crediamo che siano assolutamente insufficienti riconosciamo ecco, l'attenzione del Ministro ma diciamo che, so che saranno insufficienti perché si preannuncia un eh, importante assolutamente eh, riconoscimento di un'indennità mensile per quanto riguarda il mese di novembre ai collaboratori sportivi, speriamo che veramente fino all'ultimo centesimo venga utilizzato proprio per ristorare chi effettivamente lavora nel mondo dello sport e poi una prima misura di 50 milioni di euro a favore del mondo sportivo, con contributi a fondo perduto. Ma noi abbiamo come dire, già visto l'esperienza dei mesi scorsi, il fondo perduto in quel caso in moltissime situazioni ha rappresentato poche centinaia di euro per un'associazione. Eh, sono circa 90.000, Enrico, le eh, associazioni e società sportive e dilettantistiche, solo quelle censite al registro pubblico tenuto presso il CONI. In questo, eh, mancano, in questo numero mancano tutti gli enti del terzo settore che grazie alla riforma legislativa del terzo settore possono organizzare anche loro attività sportive dilettantistiche È presto fatto. 50 milioni diviso 90 mila fa poco più di 500, di 500 euro. Crediamo che siano ovviamente cifre assolutamente ecco, che, che non abbiano bisogno neppure di commento di fronte ad associazioni, a società sportive, e gestori che nei mesi scorsi, come ben sapete, lo avete ricordato voi più volte, hanno sostenuto spese ingenti, ovviamente tutte a tutto proprio carico, per esempio su tutta la riorganizzazione, ma su tutta anche la strumentazione, i prodotti per l'igienizzazione e yeah. la sanificazione.